Qual è il ruolo di ANUSCA nel censimento permanente della popolazione? ANUSCA è l'Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile Anagrafe con una storia oltre a trentennale e ha come soci più della metà dei comuni italiani e 8.000 eh, dipendenti comunali. Quindi rappresenta proprio quelli che sono le, gli interessi, le esigenze le, uh, soprattutto formative degli operatori anagrafici e quindi è chiaro che Anusca ha un ruolo fondamentale nella riuscita del censimento perché chiaramente ha il collegamento diretto con tutti gli operatori dei comunali. Quali sono le criticità e quali i vantaggi del censimento permanente della popolazione rispetto all'anagrafe? Ah, prima di tutto bisogna dire che eh, il, il vantaggio, comunque il, il valore aggiunto del censimento è la possibilità comunque di eh, avere un ruolo di aggiornamento dell'anagrafe quindi contribuisse alla regolare tenuta dell'anagrafe. Naturalmente per fare questo bisogna eh, studiare un sistema di confronto fra i risultati del censimento e quelli... Eh, la banca dati anagrafica. Non è facile perché il censimento permanente è strutturato in una maniera tale per cui eh, non essendo un censimento eh, su tutta la popolazione eh, dovremo confrontare dei dati parziali con dei dati invece quelli anagrafici che sono completamente eh, corrispondenti a tutta la popolazione del comune. Però noi dobbiamo trovare un sistema che sia, eh, costituisca un circolo virtuoso appunto nella tenuta dell'anagrafe da una parte e nella eh, corretta eh, funzione del censimento dall'altra.